Allora, terminato il capitolo sui diagrammi di attività e quindi sulla considerazione di processo, in realtà sul processo riprenderemo qualche cosa più avanti quando parleremo di indicatori di processo e quindi ci sarà una vista più di insieme, più dall'esterno del processo che non verso l'interno. Ma ehm, anziché parlarne adesso, per ragioni soprattutto di di 1 novembre, no? per cui noi parleremo il giorno di prossimo e quindi vorrei portarmi avanti e avvantaggiarmi sul laboratorio, cioè sull'argomento di cui dovremo andare in laboratorio al, al, al, al successivo, quindi riorganizzato eh, leggermente la sequenza di argomenti, ma è una preoccupazione che deve essere più mia che vostra. Ehm, iniziamo a preparare il terreno per l'argomento successivo, che sarà quello dei casi d'uso. No? Però anziché tuffarci nei casi d'uso eh, facciamo una parentesi che in teoria sarebbe dovuta diciamo una disposizione top-down e essere... venire prima anche nel modello concettuale del modello di processo perché inquadra un pochino il contesto in cui stiamo lavorando. No? Però adesso che abbiamo cominciato a mettere un po' di carta al fuoco, abbiamo cominciato a fare un po' di esercizi, abbiamo anche forse un pochino più di consapevolezza di. Gli strumenti e delle, delle informazioni che stiamo gestendo magari si riesce a capire un po' meglio questa parte che lo contestualizza e ci permette poi di approfondire i passaggi successivi eh, ciò che stiamo facendo alla fine questo potrebbe essere quasi non dico il titolo del corso no? ma una, una parte importante di questo corso cioè la ingegneria dei requisiti ciò che stiamo facendo qua è cercare di fronte a ipotesi di sistemi informativi di definire e nucleare quelli che sono i requisiti stessi quindi cerchiamo di ragionare un pochino meglio a livello di, cioè, di metodologia di processo il eh, processo questa figura è una forma leggermente semplificata l'abbiamo già vista all'inizio del corso un processo di sviluppo di un software no, che spesso viene schematizzato con questa sorta di V no, di lettera V in cui c'è una parte discendente e una parte ascendente la, il vertice in basso etichettato come coding è ciò cioè di cui normalmente ciò cioè a cui normalmente si pensa cioè si pensa che l'attività di sviluppo software sia il coding, cioè scrivere il codice in realtà prima di arrivare a scrivere il codice serve una fase come in tutte le attività ingegneristiche di progettazione cioè se cioè tu devi costruire un ponte l'attività principale non è quella di posare i mattoni, o il cemento armato, o le travi, o le cose in cui sono fatti i colpi. Prima c'è il progetto. Mm? Eh, la differenza è che senza il progetto arrivi lì, non sai neanche di quanti camion hai bisogno, di quante tonnellate di cemento ti servono, lì non riesci proprio a fare nulla. Nel caso del software, purtroppo, tu accendi un computer e se saresti teoricamente già pronto per scrivere il codice. Quindi spesso si arriva al codice troppo presto troppo rapidamente si pensa a questo e ci si ritrova poi con un prodotto, un, diciamo, un prodotto software iniziato che non abbia a monte un progetto fatto bene per cui ti trovi dei mostri essenzialmente amorfi o deformi eh, di tipo software eh, che poi diventano difficilissimi da gestire a correggere, far funzionare eccetera eccetera quindi per arrivare a fine del codice bisogna innanzitutto riuscire a passare due, due scogli, due fasi. La prima è capire cosa mi serve, la seconda è passare da ciò che mi serve all'organizzazione migliore che il software dovrà avere per implementare quelle funzionalità, che sono la fase che abbiamo chiamato sempre di analisi e di progettazione, analisi e design. Poi al giorno d'oggi... Eh, quello che si dice è che questa fase non è un percorso che viene compiuto una volta sola quindi io non riesco per il tipo di sistemi di software che abbiamo oggi a spremermi le meningi benissimo nel prossimo mese per fare un'analisi perfetta dopodiché nel mese successivo faccio una progettazione perfetta a partire dall'analisi e poi comincio a fare l'implementazione del sistema senza più tornare indietro su queste fasi. Questo raramente ce lo si può permettere questo tipo di processo perché impiegherebbe sicuramente dei tempi lunghi e richiederebbe una conoscenza all'inizio, nella fase iniziale di analisi, che spesso non abbiamo. Cioè, poi, spesso quando stiamo sperimentando con nuove tipologie di sistemi, nuove tipologie di applicazioni, le informazioni cominciano ad arrivare quando gli utenti cominciano a usare le prime versioni. E oltre alla famosissima pressione del time to market che fa sì che eh, se hai avuto una buona idea e la lanci sul mercato il giorno dopo a un tuo concorrente, in realtà lui si prende l'80% del, del, del mercato e te sei fortunato se riesci ancora a portare a casa il 20 eh, Con la stessa idea semplicemente perché è arrivato il giorno prima, la settimana prima, il mese prima, adesso. Allora, ciò che si fa oggi, sempre seguendo questo percorso, è di percorrere questa linea più e più volte in iterazioni strette. Quindi magari questo lo posso fare eh, in iterazioni di due settimane, quattro settimane, in cui dico, ragiono su quali sono i requisiti che dovrà avere la prossima versione del sistema, progetto, implemento. E avrò una versione del sistema che sarà minimale perché ciò che sono riuscito a implementare in quattro settimane ma poi tale ricomincio da capo e mi chiedo, avendo questa versione già finita, che, quali funzionalità, quali caratteristiche, quali requisiti no? posso aggiungere per la seconda versione e così via. Quindi siamo abituati ad avere un, un sistema di rilascio continuo di versioni software le quali sono già funzionali, anche se incomplete, e mantenendo la funzionalità diventano via via più complete. Poi dipende, molte volte le, le prime interazioni di questo ciclo sono interazioni interne, cioè non lanciamo sul mercato un'applicazione che ha proprio due funzionalità di base e basta. La usiamo internamente per testare magari con dei gruppi di tester, con dei programmi Insight, di Windows, di Office, di questo e di quest'altro, che ti permettono di dire guarda c'è un programma che non è finito, però se lo vuoi testare, aiutarmi a scoprire dove funziona, dove non funziona, dove ti piace, dove non ti piace, io non ti pago e eh, tu lo puoi fare. Quindi, no? in cambio di avere un programma prima degli altri, sfrutti eh, o condividi la tua esperienza, e questa esperienza degli utenti viene usata nelle iterazioni successive. Mm? Di questo coinvolgimento degli utenti parleremo, così, un pochino più dettagliatamente nella parte finale del corso. Quindi per ora quello che mi premerà dire è che questo percorso può essere percorso una volta, una volta sola nel ciclo di vita di un software progettato con metodologia tradizionale. No? Normalmente questa metodologia tradizionale viene chiamata a cascata, waterfall. No? Cioè l'acqua scende dall'alto verso il basso, attraversa una serie di gradini e poi arriva in fondo. Oppure può essere iterata con una metodologia più agile di sviluppo, più dinamica. No, a questo punto dipende da, eh, dalle caratteristiche no, dell'azienda, del prodotto, del metodo di sviluppo. Ma in ogni caso, prima di scrivere una riga di codice, chi deve scrivere quella riga di codice deve sapere a che cosa serve. Qual è la funzionalità, il requisito, che si richiede al sistema di avere, di quale, io sto richiedendo al sistema di avere una certa funzionalità. E affinché il sistema abbia questa funzionalità qualcuno deve scrivere il codice in modo da implementarlo in mezzo alla parte di progettazione sta a dire ok, però questa riga di codice dove la scrivo? come organizzo il sistema? quale parte sono sul client? quale sono sul server? quali controlli ci sono? quali funzionalità ci sono? quali, quali moduli software organizzo? quali librerie utilizzo? eccetera eccetera questo è ciò che fa la fase di progettazione che prima di scrivere il codice crea il contesto, la struttura, l'architettura hardware questo software, quello prodotto software in cui questo software andrà scritto questa è la fase di sviluppo Dopodiché ho una, la parte destra della V che è la fase di verifica no? e quindi eh, una volta che il codice è scritto dovrò, questo codice dovrà sottostare a una serie di verifiche, di test eh, che normalmente procedono dal basso verso l'alto cioè io ho scritto un piccolo modulino allora devo testare quel modulo poi il modulo che ho scritto, ho testato io, lo mettiamo insieme ad altri 10 e vediamo come si comportano insieme, test di integrazione, e poi ne andiamo ad agganciare ai sistemi già esistenti, quindi testiamo l'integrazione con i sistemi esistenti, e così via. Ogni passaggio no, eh, devo verificare che la riga di codice che ho scritto stia andando a migliorare non a peggiorare diciamo così, il sistema che sto costruendo, secondo quelle che sono le specifiche che via e via ho scritto. Quindi queste frecce qua orizzontali mi dicono che eh, i documenti di progetto e di analisi servono sia nella fase di sviluppo, perché chi scrive il codice deve sapere cosa fare, sia anche, forse più importante, nella fase di testi. Perché io verifico che il sistema faccia la cosa giusta e come faccio a sapere qual è la cosa giusta? Beh, devo averlo scritto da qualche parte devo avere da qualche parte il riferimento che mi dica se questo comportamento del sistema è quello che ci, che ci si aspettava che si era, era stato richiesto oppure meno quindi questi documenti che li abbiamo visto in fase di, di discesa eh, come documenti di progetto in fase di risalita li vediamo come documenti di test che specificano come fare a verificare che il sistema effettivamente fatto la cosa giusta fino al test finale l'ultimo quello del, del committente del cliente che mi dice sì, il sistema che mi hai fatto era ciò che volevo e quindi firmo l'assegno, eh, perché accetto diciamo, fine, la fine del lavoro. Ma questa è la parte sempre un pochino più critica perché questa di situazione c'è cioè, il rischio che venga fatto rispetto ai bisogni del cliente che non è detto che io abbia compreso completamente o molto spesso anche il cliente stesso non ha capito bene cosa gli serviva. Quindi su questa parte qua è Un po' critico lavorare. Questa linea tratteggiata separa appunto quello che è il livello della committenza, dell'interazione con la committenza, con la parte di, di sviluppo del sistema. O oh, poi ovviamente lo sviluppo non avviene seguendo questa V, avviene in parallelo, le varie, eh, lo sviluppo e il test avviene in parallelo via via che ogni singola funzionalità viene, viene implementata. Oggi si lavora con. Strumenti, che sono chiamati, strumenti di sviluppo che sono chiamati CI, con, continuous integration, integrazione continua. Cioè nel momento stesso in cui tu salvi il tuo file gente su cui stai lavorando, eh, dietro le quinte in automatico questo file viene preso, compilato, messo insieme agli altri e viene creata una versione del sistema completo con le tue modifiche se non contiene errori di compilazione altrimenti ti compare una bella X rossa sul tuo cruscotto e tutti gli altri, tutti vedono che quel modulino lì non sta funzionando, tu l'hai rotto eccetera e, e si cerca quindi di andare avanti con un sistema su, in fase di sviluppo quindi incompleto, che può avere dei problemi eccetera, ma che stia continuamente integrando i contributi delle persone che ci lavorano quindi proprio questo per aumentare la produttività si stanno proprio inventando questi sistemi per cui non dico in tempo reale ma in entro la giornata tu dovresti riuscire a capire l'effetto del lavoro che hai fatto in questa giornata il lavoro di implementazione che hai fatto in questa giornata Vabbè, questo è un po' il percorso ideale con le varie fasi eh, di cui è composto il sistema dove sta il problema o l'importanza di quel lato discendente della V sta nella complessità nella difficoltà No? Di riuscire a comunicare e mantenere la conoscenza di ciò che il sistema deve fare. Questa è una variante di una vignetta che circola da, da decenni. No? Questa è una variante un pochino più recente perché fate a colori ce ne sono altre che sono in bianco e nero che eh, ci raccontano la, ah, le, che cosa succederebbe se un'altalena fosse un prodotto software. No? Allora, ci direbbe che eh, arriva un cliente e, e ti spiega ciò che vuole e dalle parole del cliente lui ha spiegato questo, ha descritto questo tipo di altarena. Eh, il project leader l'ha ca capita in questo modo. Non, qui c'è un problema di comunicazione, di comprensione reciproca. Eh, L'analista parlando col project leader l'ha progettata in quest'altro modo eh, il programmatore, sempre colpa dei programmatori, in realtà l'ha implementata così. Il consulente, il business consultant, l'ha descritta come una cosa strabiliante. La documentazione è questa, quindi di solito non c'è o si dimentica, non c'entra niente. In fase di installazione hanno installato questo prodotto. La questa è la la racconta la fattura che ha ricevuto il cliente per una cosa fantasmagorica il livello di supporto quindi come è stata supportata negli anni e, e cosa il cliente realmente voleva che è una cosa magari più semplice più diretta, ma no, diversa, diversa da come l'ha descritta lui innanzitutto cioè il cliente ti descrive una cosa ma in realtà in mente sua ne vuole un'altra perché? ma perché non è un esperto non è lui l'analista che ha le specifiche del sistema lui ti descrive un bisogno e i termini con cui ti descrivi bisogno potrebbero non essere quelli più adatti, quelli più corretti, rispetto al linguaggio di chi deve poi implementare quel sistema, che ha un modo di ragionare, un modo di no, descrivere di cose diverse. Lo vediamo anche in nostri esercizietti di, di modellazione concettuale, c'è scritto un testo, la prima volta che lo leggi si capisce, poi quando cerchi di capirlo per davvero, cerchi di modellarlo, farlo tuo, saltano fuori milioni di dubbi però solamente nel momento in cui cerchi poi di rimapparlo su una rappresentazione molto più rigida, che non sia una chiacchierata in cui ti racconta una bellissima idea. Eh, poi se volete, se avete voglia, c'è la versione estera di questa figura, no? che aggiunge degli altri passaggi intermedi. Eh, la, la, forse quella che mi piace di più è quando è stato consegnato, cioè il pieno inverno, che ormai non servirà più, è eh, effettivamente... Eh, c'è anche l'altra carina, questa la devo spiegare perché non sapete cos'è il Dig effect, l'effetto Dig. Dig è un sito web in cui di fatto vengono un po' adesso non è più tanto in voga, no, però l'idea è cosa succede al tuo sito quando improvvisamente diventa popolare. Se cioè voi lavorate su una nuova applicazione per dei mesi, cercate col marketing di farla conoscere a qualcuno, nessuno se la caga, per 7 di termine, poi a un certo punto c'è un tizio che scrive un articoletto su una rivista molto letta o su una pagina molto seguita, eccetera, eccetera, e tu dai tuoi 10-12 utenti al giorno, di cui 3 sono i tuoi parenti, passi a 10.000. Cosa succede che non funziona più niente, ovviamente, perché tu non avevi mai dimensionato né testato il sistema sotto sforzo, sotto stress, sotto carico. Quindi l'unica occasione nella tua vita che, che avevi per farti conoscere, per acquisire clienti, questi clienti se va bene vedono un sito che non si apre proprio, eh, se va male vedono un sito che continua a dare valore da tutte le parti, ovviamente non ci torneranno più. No? Quindi questo fa parte anche di sempre dalla parte di progettazione, cosa succede se, qual è la dimensione, il dimensionamento del sistema, il dimensionamento dei, dei clienti, eccetera, eccetera. Quindi, sono tutti questi aspetti qua che partono tutti dalla stessa causa, cioè la mancata conoscenza e comunicazione di tutti gli aspetti importanti del sistema, cioè di che cosa fa lui, come è fatto, e del suo ciclo di vita del sistema stesso. Allora, per cercare di gestire questa fase esiste proprio questo processo che prende il nome di ingegnere dei requisiti, che è il processo che stabilisce, leggo questa frase, i servizi che il cliente richiede da un sistema. Ovviamente i requisiti sono l'output di questo processo. Questo è un processo che a un certo punto produce dei requisiti. Quindi, questi requisiti, lo spiega dopo, sono la descrizione dei servizi che il sistema offre, le cose che fa, le funzionalità che possiede, e i vincoli, che sono altrettanto importanti delle funzionalità, i vincoli all'interno dei quali Opera sul sistema, vincoli che sono stati identificati sempre durante il processo di ingegneria dei requisiti. Quindi, sono due cose essenzialmente: cosa il sistema fa e quali sono i vincoli all'interno dei quali si muove. Adesso, se è un sistema bancario, il vincolo è che i soldi non devono né sparire né crearsi da nulla, ma devono, diciamo così, saldi quadrare eh, sempre sto facendo un'applicazione mobile e magari il vincolo è che possa funzionare anche se in un certo momento la rete viene mancata, quindi magari la funzionalità è ridotta ma qualcosa che posso riuscire a fare, quello è un vincolo in più e poi avremo modo di vederlo. Quindi abbiamo una parte, se vogliamo, positiva, cioè che cosa il sistema deve fare, una parte costruttiva, e una parte di divieti, un vincolo significa che il sistema non deve fare una certa cosa, oppure deve avere una certa qualità e il fatto che abbia questa qualità limita la possibilità di scelta, diciamo così, nel modo in cui l'applicazione cioè, deve funzionare anche quando il telefono è disconnesso, allora certi tipi di scelte non le faccio più, quelle che magari richiedono una connessione continua e quindi devo fare delle scelte progettuali diverse. Se è un'applicazione che deve uscire in 10 lingue diverse, farò delle scelte proprio progettuali, architetturali, di come organizzare il software. Diverse rispetto al caso in cui l'applicazione debba avere una lingua sola. Perché allora vuol dire che tutti i messaggi, tutte le finestre, tutte le immagini, eccetera, li devo separare nettamente rispetto al codice, perché devo poterlo cambiare e tradurre al volo. Mentre invece, se è una lingua sola, posso mettere nettamente i messaggi nel codice, volendo, no? O dettagli di questo genere. Eh, daremo poi dei nomi più precisi a questi due aspetti e quindi cosa succede? quali sono le azioni no, che si compiono in questo processo di ingegneria dei requisiti? ma questi sono quattro passaggi principali la sollecitazione dei requisiti quindi cercare di farli emergere l'analisi, la formalizzazione ed eventualmente la fase poi di verifica eh, lo vedremo passo per passo qui stiamo ancora nella fase di requisiti quindi nella nostra figura, torno indietro alla prima figura, siamo qua, in questo blocco, analisi dei requisiti, non siamo ancora nella fase di progettazione. La fase di progettazione si differisce dalla fase di analisi dei requisiti perché nella fase di progettazione comincio a descrivere come il sistema sarà costruito, sarà strutturato qual è la sua architettura, eccetera. Nella fase di analisi dei requisiti devo proprio evitare di fare queste ipotesi su come il sistema sarà strutturato, e cercare di capire solamente che cosa fa il sistema in termini di funzionalità e in termini di vincoli cercare di dare una descrizione che sia ancora neutra rispetto alle varie possibilità di implementazione in questo modo i requisiti sono più indipendenti dalla tecnologia e quindi anche più longevi nel senso che poi la tecnologia sotto ti cambia Vabbè, potrai riprogettare o reimplementare delle parti, ma alla fine stai eh, soddisfacendo gli stessi tipi di requisiti. E questi requisiti cosa sono? Come li scriviamo? Beh, dipende no? dipende molto dal livello che ci poniamo, dipende molto da chi lo scrive e chi lo deve leggere. Questo requisito. Quindi può essere un'affermazione molto di alto livello, quindi il sistema deve essere molto, vabbè, stavo per dire molto veloce ma rapido in risposta in realtà questo scopriremo che non è un requisito perché più veloce quanto. Se non ho eh, un modo per poter verificare se quel requisito è soddisfatto oppure no, quel requisito non, non vale nulla. Però potrebbe essere una, una, una fermazione generale, il tipo, non so, il il sistema permette di gestire il carico didattico degli studenti verificando il numero di crediti inseriti una frase che capiamo, sappiamo di cosa stiamo parlando perché siamo nello stesso dominio innanzitutto, perché è un dominio che conosciamo no? da anni e quindi sappiamo tutte le sfumature di ciò che può succedere se dici questa frase a qualcuno invece che non si, non si intende di, di istruzione universitaria probabilmente non capisci di cosa che parlando. però è una frase generale Oppure uno potrebbe mettersi a scrivere tutte le formulette e le disequazioni che fanno sì che ti permettano di dire se il carico di atti che hai è valido o non è valido, è troppo basso o troppo alto, eccetera, eccetera. E poi, allora lo formalizzi a un livello, lo descrivi, scusate, il requisito a un livello più formale. E in mezzo c'è di tutto: possiamo avere dalla frase scritta in italiano all'insieme di equazioni, che in realtà sono un passo prima rispetto al codice. Puoi avere le varie descrizioni in UML, potresti avere altri tipi di modelli, diagrammi di flusso, tabelle, descrizioni più o meno formali. C'è tutto una, un ventaglio di possibili rappresentazioni di questi requisiti. Ehm, perché eh, devono esserci vari modi? Non possiamo decidere una volta per tutte i requisiti si scrivono così e basta. E no, perché purtroppo i requisiti sono una porta è una porta che separa due ambienti fuori e dentro il cliente e l'esecutore un documento dei requisiti deve fare due lavori contemporaneamente da un lato eh, vediamo tra esecutore e committente è il documento in cui il committente si accorda con l'esecutore su che cosa dovrà fare il sistema allora da un lato dovrà essere comprensibile al committente ma il committente esperto di certe cose deve essere scritto in un linguaggio che lui capisca non può essere scritto in un linguaggio troppo tecnico, troppo informatico troppo elettronico se no il tuo cliente che magari fa sistemi di automazione per la vigna non capisce di cosa stai parlando e non potrai mai riuscire diciamo così, a firmare, a portarti in un capitolato di lavoro che deve essere affidato, che sono specifici di questo sistema. Quindi da un lato deve essere sufficientemente comprensibile e diciamo dal cliente ipotetico e anche tutto sommato non troppo vincolante. Nel senso che io ti prometto di fare un sistema che faccia questo, poi come lo faccio? Quelle scelte produttore che farò? Ma le decido poi io. Così come se metto qualcosa, un, e metto un bando di gara per trovare un fornitore che mi costruisca un certo sistema. E devo lasciare al fornitore la libertà di progettarlo con gli strumenti, con i metodi che gli sono più congeniali, in modo che a questo punto io poi potrò andare a scegliere tra le varie proposte che mi vengono fatte. Quindi la specifica deve essere in un certo senso aperta. Cioè devo dirti cosa fare, ma il come farlo non, non fa parte di questa parte della specifica. Farà parte poi della progettazione. Eh, ma allo stesso tempo una volta che io sono riuscito ad accordarmi con il mio cliente sulla specifica di determinato sistema eh, quella stessa specifica diventa la Bibbia per chi lo dovrà implementare perché ciò che c'è scritto in quella specifica è, fa fede esattamente, dice esattamente ciò che il cliente desidera e quindi ciò che deve implementare deve rispettare quella descrizione quindi nello stesso tempo eh, deve avere il sufficiente livello di dettaglio per permettere un'implementazione chiara e completa, corretta soprattutto. Qui non, non può essere troppo vaga. Vale. Quindi è una, una bece strana questa, questa, questo livello di requisiti, di, di esplicitazione dei requisiti, no? perché da un lato devono essere flessibili e comprensibili, dall'altro devono essere sufficientemente rigidi per poter guidare un'attività di sviluppo software. Ok, non è vero che è un'attività di sviluppo software, perché la specifica dei requisiti non va direttamente a guidare l'implementazione, perché è mediata da un processo di progettazione in cui questa specifica viene rimasticata no, da un gruppo di progettisti software eh, che poi decidono cosa implementare. Però in ogni caso nella specifica deve esserci scritto il come si deve comportare il sistema, se no ciò che progetto io qua rischia di essere ciò che mi invento l'altalena diversa rispetto a ciò che invece il cliente voleva e il mio eh, venditore accord, eh, si è accordato eh, col cliente stesso su, su, quel, su altre funzionalità rispetto a quelle che sto implementando quindi questi due livelli sono entrambi requisiti e ovviamente ci dovrà essere un mix di linguaggi in cui esprimere questi diversi livelli di di, eh, di precisione eh, infatti spesso si dividono i requisiti in due livelli che qua sono chiamati requisiti utente e requisiti di sistema o requisiti di sviluppo in italiano eh, proprio per distinguere quelli che sono la, il sottoinsieme dei requisiti complessivi che possono e debbono essere compresi anche dal, dal cliente o dall'utente del sistema quindi ti descrivo le caratteristiche del sistema e tu, cliente, te le descrivi in un modo che tu le possa comprendere e tu possa dirmi se sono corrette e alla fine accordarti sul fatto che questo è il sistema che desideri Dopodiché cioè il fatto che questo sistema sia scritto in un linguaggio di programmazione piuttosto che in un altro sia abbia dietro un'architettura un certo tipo piuttosto che un'altra, al committente spesso non interesse. Allora è inutile andare a complicare la spiegazione eh, con dei dettagli più tecnici che sono sì importanti per chi dovrà sviluppare il sistema, ma non lo sono tanto per il committente il quale è interessato solamente alle funzionalità complessive. Allora, questa seconda parte dei requisiti li chiamiamo requisiti di sistema. Che descrivono come alcune di queste funzionalità che sono presenti nell'individuo utente vengono o debbono essere implementate all'interno del sistema. Questo tendenzialmente non fa parte del contratto rispetto al cliente, ma potrebbe essere parte di un contratto rispetto, diciamo così, a un consulente o a una società terza che mi aiuta con l'implementazione io nella fase di progettazione ci aggiungo ai requisiti utenti aggiungo i miei documenti di progetto che entrano a far parte dei requisiti di sviluppo quindi è un processo anche qua incrementale man mano che andiamo avanti si aggiungono dettagli come sempre fino ad arrivare al dettaglio ultimo che è il codice stesso eh, qui ci sono alcuni esempi no? di, di cosa vuol dire eh, qui parla di un software che permette di gestire un sistema documentale che permette di gestire i documenti online no? un po' di un contesto di questo esempio allora, il requisito utente potrebbe essere il software deve fornire de delle modalità una o più modalità per rappresentare ed accedere a file esterni che dovranno essere modificati da altri strumenti Magari avere un sistema di gestione di documenti a un certo punto c'hai un file Word e allora devi riuscire a capire che è un file Word invece magari con a fianco. E se ci clicchi sopra, lui ti deve aprire Word in modo che tu lo possa editare. E se hai invece un file di un altro tipo, ti dovrà aprire il programma da qualcuno. E quindi l'utente eh, deve poter riconoscere che quello è un file esterno. Qui c'è un problema di rappresentazione, farlo vedere, farlo capire all'utente e poterci accedere usando gli strumenti più opportuni. Questo magari non scritto in due righe, ma scritto in quattro, si può spiegare, si può far comprendere. È una funzionalità importante o no per te, caro cliente? Sì, no? Come? Quanto è più importante rispetto ad altra? Quanto me la paghi se la aggiungo? E cose di questo genere. Fatto questo, ci si chiede che cosa comporta dal punto di vista dell'implementazione l'avere una funzionalità di questo genere nel sistema. Allora se devo avere una funzione di questo genere, io devo avere, a livello di requisiti di sviluppo, devo avere un modo attraverso cui l'utente possa definire quali sono i tipi di file esterni. Cioè magari il sistema mi arriva con predefinito Word, PowerPoint, Excel e AutoCAD e PDF, ha 5 tipi predefiniti, ma l'utente usa un certo programma di modellazione che sa solo lui, e vuole poter definire e gestire documenti di quel tipo ovviamente dovrà definire ok i file con questa estensione sono di questo tipo lo dico io io utente del sistema finale allora per, affinché l'utente lo possa dire il sistema deve permettergli di farlo, deve prevedere che lo si possa fare diciamo noi è ovvio ok è ovvio ma devi scriverlo perché se non lo scrivi non è ovvio per niente perché quando dai a implementare il sistema qualcun altro se non è scritto non te lo implementa e quando tu gli dici ovvio, lui ti dice: Ok, è ovvio che fa altri 50.000 euro. Adesso non per questa cosa, eh, perché se non era previsto all'inizio, ovviamente nessuno è venuto a farlo. Quindi bisogna esplicitare l'ovvio. A questo punto dobbiamo poter dire qual è il mapping tra i tipi di file e magari l'estensione, il modo per identificarli. E a questo punto, per ogni tipo di file, devo dire qual è il programma da lanciare, da, da far partire. ok, Questo è un file di modellazione che ne so, solida e da far partire KTA quando l'utente lo apre. Poi magari possiamo voler personalizzare l'icona con cui questo file viene visualizzato, quindi un'altra funzionalità che il sistema deve avere, non ti basta solamente solo dire un modello 3D di elementi finiti, ma ci metti l'iconcina vicino. Ed eventualmente queste icone possono essere 1.4 personalizzate dall'utente. Magari un set di icone predefinito lui sceglie quella che più si avvicina, oppure permettiamo all'utente proprio di caricarla sua. Questa è una funzionalità che magari può esserci o non esserci, ehm, e infine che okay, l'1.5 è la vera funzionalità. Dato l'esistenza di tutte queste funzionalità precedenti, allora finalmente potrò dire che quando l'utente seleziona un file di un certo tipo, il, il sistema lo visualizza con l'icona opportuna e se lui decide di aprirlo lo apre col programma opportuno. Allora, il tipo opportuno, l'icona opportuna e il programma opportuno sono tutti i dati che l'utente può aver inserito, personalizzato all'interno del sistema. A allora, questo livello di dettaglio, chiaramente non andiamo a discutere col cliente. Per lui è ovvio deve essere ovvio, no? o magari non te lo dice, ma nel momento in cui gli dai un programma dice: dici ok, questo qua ti permette di aprire anche il file Word e PowerPoint, sì ma Excel? Eh, non si può perché il, il sistema era pensato per Word e PowerPoint, no? non è un risposto accettabile, vuol dire che non ho fatto bene la progettazione. nella progettazione devo capire che magari questa funzionalità deve essere implementata in modo versatile e quindi si spezza in tante funzionalità più piccole, che interessano sicuramente agli sviluppatori, interessano sicuramente a chi fa il progetto, a chi stima i costi, perché più, di questo, più cose di questo tipo hai, più tempo ci vorrà, più funzionalità dovrai implementare, più funzionalità dovrai testare. Ma tutto questo verrà poi riassunto al cliente dicendo: che per fare questo mi servono tot mesi e tot euro, tot settimane e tot euro di lavoro. Quindi sono, convivono questi due mondi, un mondo più descrittivo, più macro funzionale, cioè definisce le macro funzioni che sono quelle che sono importanti all'utente, che sono quelle che alla fine trovate scritto sulla scatola del software o sul sito web, no? Quando andate a vedere un programma online, cosa fa questo? C'è diciamo, di solito un titolino che si chiama features. Le, le feature in italiano non saprei so come chiamarlo, le caratteristiche ma non, non, non rende. Eh, le funzionalità sarebbero però non è funzionale ci qualcosa di più perché magari non sono tutte funzionalità nel modo, nel modo in cui le definiremo tra un attimo col termine funzionale allora sono le cose importanti per te cioè io scelgo questo programma perché tra le cose che faccio sono quelle che mi servono poi dopo andiamo a vedere come le fa lo allora, installo lo provo eccetera o leggo la documentazione allora questo è un possibile progetto di dettaglio per implementare una di quelle feature, una di quelle caratteristiche, una di quelle funzionalità. Tra l'altro una cosa che vorrei farvi notare già da adesso è ad esempio prendere la 1.4. Se io decidessi di cancellarla 1.4, perché sono nei casini, non riesco a consegnare in tempo, siamo in ritardo col lavoro, è tutto più complicato di quanto pensassi, se decidessi di cancellare la 1.4... Il tutto funziona lo stesso o la ritardo, la 1.4 il fatto di poter personalizzare l'icona la facciamo nella versione successiva, la prima versione non avrà questa funzionalità o addirittura non avranno l'icona per dire, se so il nome, allora cancelliamo anche la 1.3, si può fare è chiaro che non ho un sistema completo se tolgo delle funzionalità ma le funzionalità possono essere pensate separatamente l'una dalle altre sia le funzionalità di alto livello potrei dire che questo sistema A non ha questa caratteristica sopra sia la progettazione di più basso livello di queste funzionalità è fatta di tante azioni, tante sotto funzionalità, diciamo, che se lo progettate bene, sono indipendenti l'una dall'altra. Il più possibile, non saranno mai 100% indipendenti. E questo mi permette di, là di è il grado di flessibilità che mi permette di giocare con la pianificazione del progetto. Perché non sarà mai tutto esattamente come lo pensavi. Hai pensato in un modo, ma non avanti ti accorgi che devi aggiustare il piano, aggiustare il piano di attività. E allora devi poter avere la possibilità, senza dover ricominciare da capo, di mettere o togliere, aggiungere, spostare certe attività, magari da una data a un'altra, da una, una versione all'altra, da una consegna all'altra e così via. E quindi avere questi mattoncini che puoi attaccare e staccare a seconda dei casi. O decidere di implementare prima uno piuttosto che l'altro. Perché magari l'1.5 serve a un altro pezzo del sistema. E allora cominciamo a implementare questo, che nella prima implementazione non permetterà di personalizzare nulla avrà solo i Word e PowerPoint cablati dentro poi man mano aggiungiamo gli altri pezzi nell'ordine che riteniamo più importante più importante ai fini di un, progetto, di un corretto sviluppo del progetto quindi quando faccio la progettazione devo tener conto non solamente di cosa fa il sistema ma anche poi del, come dicevamo del suo ciclo di vita di come lo, lo costruisco un pezzo per volta e lo testo ehm. Quindi abbiamo un continuo in un certo senso in termini di livelli di dettaglio sui requisiti. Noi um, abbiamo parlato di requisiti utente e requisiti di sistema, in particolare della parte software del sistema, perché poi ci sarebbero i requisiti di sistema hardware. No? Um, in realtà c'è ancora un livello ancora più basso, cioè da quando io ho scritto 1.4 devo fare questo. Allora dimmi qual è il nome della funzione, il nome del modulo che fa questa cosa, quali parametri riceve, dove salva i dati, eccetera, eccetera. Allora a questo punto diventa poi la specifica del software stesso. Quindi non è più un requisito di sistema, il sistema deve fare questo, ma diventa poi una prescrizione su qual è il modo di implementarlo. E quindi questa è la parte poi di progetto. Vedete che cambia il termine da requirement diventa dinamico il progetto di come il software implementerà quella funzione che io ho richiesto in modo dettagliato a livello di requisiti di sistema ecco a destra rispetto a questi tre livelli vedete le figure che possono essere interessate a discutere o a capire o a leggere questi vari livelli di requisiti Il requisito utente è qualcosa che sicuramente comprende sia, a diciamo, livello il manager o il buyer, no? il cliente che ha un'esigenza, i suoi esperti tecnici, gli utenti finali del sistema, che non è detto che siano il cliente, perché magari poi il cliente vuole questo sistema per fornirlo ai propri utenti, quindi questi utenti finali anche possono essere, anzi devono e dovrebbero essere coinvolti nella definizione dei requisiti iniziali, e poi ci sono le persone che dovranno sviluppare il sistema. No, quindi i sottocontraenti e il sistema marketer sono coloro che definiranno l'architettura generale del sistema. E poi però quando scendo vedo che il cliente l'ho perso, posso tenermi magari i tecnici del cliente che possono essere interessati a seguire la fase di progettazione, a verificare che ciò che sto progettando sia compatibile dal punto di vista tecnico con i loro sistemi. Non più dal punto di vista funzionale, la funzionalità l'abbiamo già decisa però magari se tu implementi questa cosa in questo modo è un casino perché noi abbiamo dei server che sono fatti in modo diverso allora troviamo una soluzione diversa può essere utile con, continuare a interagire con gli utenti finali soprattutto per fare dei testing iniziali per verificare che le i progetto che si fanno siano poi utili e comprensibili agli utenti finali con il realizzatore del sistema e cominciamo a tirare dentro gli sviluppatori perché ovviamente la fase di progettazione è poi quella che impatta gli sviluppatori e quindi è giusto che partecipi, che siano in grado, devono saper le leggere cosa c'è scritto qua dentro e capirlo. E ovviamente poi alla parte successiva abbiamo solamente diciamo, eh, perso tutta la parte di utenti finali e abbiamo solamente più i tecnici, le figure tecniche che lavorano su questo livello. Quindi, così come si scende da da eh, eh, descrizioni più generali, descrizioni più specifiche sul sistema, descrizioni più specifiche sul software, anche le persone coinvolte saranno diverse, ma quasi sempre vedete che ogni persona è a cavallo tra due livelli diversi. Sono persone che devono comprendere un livello per poter creare quello successivo. Ma questo, eh, questo, visto dal punto di vista dei documenti, vuol dire che deve essere leggibile da figure no? di livello diverso e quindi questa dualità di, di comprensione. Noi stiamo facendo diagrammi di attività, diagrammi di, delle classi, eh, per noi sono una cosa abbastanza complicata, segue una serie di regole ben precise. Però se voi la prendete e lo fate vedere a qualcuno che passa nel corridoio, un diagramma di processo ad esempio, qualcuno ci capisce. Se col ditino segue le frecce poi non capisci tutti i dettagli del, del token, eccetera, eccetera. Però è una base visiva su cui poter descrivere questo token. Ah, poi tu guardi con quelli che fanno la lista nelle aziende di consulenza non fanno uso perché fa paura, può trocolare, lo usano in disegni colorati, ma la sostanza poi è quella, hm? per far vedere che cosa succede nel sistema. Ecco, e questi requisiti... Eh, Possono appartenere a due o tre, sono due quelle principali, grandi famiglie in funzione della loro natura. Cioè, il discorso che siamo, facciamo prima, il requisito utente, il requisito di sistema, è un, una questione di livello di dettaglio e di eh, diciamo, popolazione per la quale questo requisito è stato scritto. Ma poi il requisito in sé può essere come abbiamo fatto sempre ora come esempio, un requisito funzionale. Cioè che mi dice, mi descrive una funzionalità che il sistema deve fornire. Devo poter personalizzare di qua. Quindi vediamo il sistema con un insieme di funzionalità che esso può offrire. La somma di tutti i bottoni che ha, la somma di tutte le voci di menu che ha la somma di tutti i posti in cui posso cliccarci, cioè ogni volta che in un punto attivo una sua funzione. Qual è l'insieme di tutte le funzioni? Se poi quel bottone non c'è, non lo tolgo, non ho quella funzione, una funzione in meno. Quindi mi dice quali sono appunto le funzionalità che il sistema offre agli utenti, detto in un altro modo, le azioni che gli utenti possono compiere sul sistema l'insieme di tutte le cose che gli utenti possono fare usando questo sistema. Posso inserire un dato, posso cancellarlo, posso ricercarlo, posso attaccarlo a posso caricare una figura, eccetera, Ognuna di queste funzionalità ovviamente poi viene composta nelle sue sottofunzionalità, inserisci, cancella, modifica, ritaglia, eccetera, eccetera. Ma sono... Tutte caratterizzate dal fatto che sono, tendono ad essere, come dicevamo prima, abbastanza indipendenti, il fatto che io possa o non posso caricare la foto del profilo non mi cambia nulla nel resto del sistema, sì, lo cambierà dal punto di vista grafico e estetico, ma il fatto che non posso modificare la foto del profilo non mi impedisce di mandare un messaggio ma Semplicemente il messaggio arriverà senza la mia faccina vicina, fine. E così come il fatto che io possa modificare la foto del profilo. Eh, si può fare anche se non c'è la funzionalità per mandare messaggio. Quando noi pensiamo a queste funzionalità, le pensiamo di solito indipendenti l'una dall'altra, ciascuna può, può vivere, e entro certi limiti chiaramente, sennò no poi il sistema non fa più niente, può vivere separatamente rispetto alle altre. Invece, ci sono dei requisiti che sono trasversali sono più pervasivi. Li chiamiamo, per mancanza di un nome migliore, requisiti non funzionali, quindi funzionale o non funzionale. Alcuni li chiamano quality requirements, ma in italiano suona male, nel senso che requisiti di qualità, sembra che siano quelli più belli, e i requisiti qualitativi dal messaggio sbagliato, perché qui non c'è niente di qualitativo, più molto quantitativo, cioè sì o no non è che qualitativo nel senso massiccio, chi ha parlato con la lingua ci mette d'accordo, no, sono comunque requisiti precisi. Che cosa rappresentano questi requisiti qualitativi? Beh, quelli che prima erano chiamati vincoli. Ma quando definivamo il processo di ingegnere dei requisiti abbiamo detto produce le funzionalità, i servizi che il sistema deve offrire e i vincoli. E cosa sono questi vincoli? Sono i vincoli sul modo con cui le funzionalità, quindi quelli del, del punto precedente, i requisiti funzionali, possono essere implementati, vincoli sul tempo di risposta, vincoli sul tipo di interfaccia utente che possono creare, vincoli sulla lingua, vincoli sulla robustezza, vincoli sulla eh, facilità d'uso, eh, vincoli sul linguaggio di programmazione, vincoli sulla compatibilità, quali browser, con quali browser funziona, anche quelli del 2001, eh, su quali sistemi operativi funzionano. Eccetera, qui ci sono tutta una serie. In che lingua è scritto? Quindi, vincere realizzazione funziona anche se non c'è la rete. Qual è la larghezza di banda minima necessaria? Quanta, quanta banda consuma? quindi Quanti dati consuma? Eh, io voglio un'app bellissima, strafighissima, ma che sia, più sia al massimo grande un megabyte. Perché so che gli utenti hanno i telefoni sgualfi e non gli stanno le app grosse sopra. Allora se voglio che la scarica non deve essere piccola. poi è un vincolo, eh, devo fare mille funzionalità, sì sì sì, ma però devo stare dentro un megabyte, ce la faccio o non ce la faccio? Boh, però è un vincolo, un vincolo vuol dire che se hai 1,001 megabyte come con l'autovero non va bene, hai superato il limite e quindi quel prodotto non soddisfa quel tipo di vincolo. questi vincoli non funzionali quindi questi requisiti non funzionali descrivono dei, dei controlli aggiuntivi, no? delle de, de, de, de proprietà per quello si chiamano anche quality, quality delle qualità aggiuntive di velocità, di usabilità, di lingua, internazionazione, portabilità eccetera, poi vediamo la tassonomia mia che cerca di riassumere un po' tutti eh, che si applicano al sistema nel suo complesso non alla singola funzione ma il sistema nel suo complesso Per quello che prima ho accennato gli ho accennati con termini di requisiti pervasivi cioè il fatto che ci sia un requisito non funzionale influenza tutto il sistema se io dico come requisito non funzionale il sistema deve essere scritto nel linguaggio JavaScript e beh, tutto il sistema deve essere scritto nel linguaggio JavaScript non è che posso poi cambiarlo dopo Pensate a un requisito funzionale, a un certo punto cambio idea e decido che non ho più una fotoprofilo ma ne ho due, una privata e una pubblica. E vabbè, ci sarà una funzione in più da implementare. Ma tutto il resto sta in piedi. Sì, dovrò toccare un po' la pagina di visualizzazione, ma sono piccole cose. Sono piccole aggiunte che non vanno a modificare il grosso di ciò che esiste. Se invece uno a metà dello sviluppo mi dice, ah, ma sai cosa? Non, lo facciamo? non lo facciamo più in JavaScript, facciamolo in C-Sharp. Prendi, butti via tutto, uccidi la persona e poi ricominci da capo. No? Così come uno a metà progetto dice, ah ma lo sapevi che non era in italiano questa cosa, bisogna fare in otto lingue. Allora, a parte il fatto che qualcuno ti dovrà fornire le traduzioni nome del nome di ogni eccetera, va bene, questo lo mettiamo a parte. Ma se io ho impostato un software sapendo dall'inizio che doveva essere in multilingue, l'ho già impostato in un certo modo ogni volta che stampo un messaggio, non stampo mai aperto i virgolette messaggio di messaggio virgolette ma vado a leggere una tabella del database con un codice messaggio che è univoco e poi si mapperà sulla singola vittima no? sono modi per farlo, questo. non sto parlando di nulla di fantascientifico semplicemente un requisito che io conosco prima e mi vincola no? mi determina il modo in cui implemento le funzionalità quindi questi non mi stanno dicendo che funzionalità devo implementare in otolingue. ma mi sta dicendo che tutte le funzionalità che implementerò dovranno essere in ottolingue tutte dovranno scritte in essere in quale programmazione tutte dovranno essere fruibili attraverso uno schermo eh, 800x600 di quelli che c'erano una volta tutte ehm, il vincolo che dicevo prima l'app deve essere più piccola di un megabyte. allora se io ho un requisito funzionale che non funziona, cioè quando l'utente cerca di cambiare il profilo non ci riesce, o il sistema si pianta, oppure lui carica l'immagine e poi rimane sempre l'immagine vecchia, allora se quella lì non funziona, quel requisito non è soddisfatto, c'è un errore va corretto: dove? Nel codice che implementa quel requisito. Un requisito non funzionale, io voglio che l'applicazione sia grande al massimo 1 megabyte, è grande 1,2. Cosa devo cercare? Sicuramente il requisito non è soddisfatto, quindi il sistema non va bene. Dov'è il problema? Dov'è l'errore? Dove lo correggo? Boh, dappertutto. Non, non, non c'è un punto unico, no, mentre i requisiti funzionali di solito sono localizzati, l'implementazione, il soddisfacimento del requisito funzionale è localizzato in qualche parte del sistema. Il soddisfacimento del requisito non funzionale no. È e l'effetto del sistema nel suo complesso se dico che un sito web deve rispondere in meno di, 20, di 200 millisecondi due decimi di secondo e ogni singola funzione di ogni singola pagina di ogni singolo bottone, di ogni singola funzionalità deve rispondere in quel tempo Tutta. quindi basta che anche solo una pagina non sia stata pensata con in mente quel requisito che l'intero sito non va bene non è il requisito funzionale che ha sbagliato che implementato in modo sbagliato è che chi l'ha implementato non aveva presente l'insieme di tutti i requisiti non funzionali che devono essere applicati come vincolo allo sviluppo quindi questi sono di meno cioè mentre su un sistema un po' complicato di requisiti funzionali puoi averne tranquillamente centinaia e di quelli non funzionali magari ne hai di meno ma sono più forti in termini di impatto sui tempi. Uh, il, sistema, progetto, il sistema deve funzionare anche se manca la corrente elettrica. Sì che si può: ne fai due in due posti diversi, collegati in due città diverse. Che se manca la corrente da una parte e dall'altra non manca, li colleghi con delle linee aridondate. Si può, costa tre volte tanto. Si può, però, una singola torretta ha un impatto diciamo, devastante su come progetti il sistemi di tipo non funzionale Poi c'è una terza categoria di requisiti non funzionali sempre, che vanno sotto il nome di requisiti di, di dominio. Questi sono subdoli. Perché sono i requisiti non funzionali sottintesi, in qualche modo, o impliciti nel fatto che lavoro in un certo dominio, dominio applicativo. Eh? Cioè se io sto facendo qualche cosa nel dominio, che ne so, sanitario, quindi tratto i dati delle persone malate, per in un ospedale, ad esempio, in un asilo, in un centro di analisi, ma anche in un centro sportivo magari. Il fatto che io tratti dei dati sulla salute delle persone si porta dietro in automatico tutta la normativa sulla privacy, sulla sicurezza dei dati, eh, la, insomma, la riservatezza, eccetera, eccetera. Tutti i permessi che devi chiedere, ma poi anche la modalità in cui puoi gestire i dati, come puoi devi salvarli in un certo modo questo non è che te lo vado a spiegare se, se stai lavorando eh, nell'ambito medicale devi sapere quali sono le normative che si applicano all'ambito medicale se fai un'applicazione di gestione che so, di, di un bilancio devi sapere tutte, tutte le regole fiscali a cui deve sottostare la versione di bilancio. Non te lo sto a dire. È implicito in quel dominio lì. Se devo fare una componentistica eh, per settore automobilistico o per settore aerospaziale eh, si portano dietro una serie di controlli in più, di vincoli in più, eccetera, eccetera. Eh? Ad esempio ci sono alcuni sistemi aerospaziali ad alta sicurezza in cui parlando proprio di un è vietato allocare la memoria dinamicamente perché crea un comportamento imprevedibile della Vabbè, allora, vuol dire che certi tipi di linguaggi di formazione non li posso usare che anche in altri linguaggi che posso usare certe operazioni non li posso fare ma non è che il committente me lo deve spiegare me lo scrive lui questi, questi vincoli sono vincoli, quindi, requisiti non funzionali sottintesi, impliciti conseguenza del fatto di lavorare in un certo momento e ovviamente di questi devo tenere conto come o più degli altri um, vabbè, qui abbiamo già fatto gli esempi a voce quindi. allora noi ci stiamo immaginando quindi la costruzione di una descrizione dei requisiti di un sistema dove ci saranno ovviamente sia requisiti funzionali che requisiti non funzionali e il nostro Nemico principale, come sempre, come in tutto questo corso, è l'ambiguità. Perché se no ricadiamo nel problema dell'altalena. Abbiamo un bel descrivere le cose, ma se le scriviamo in modo che non è opportuno, non è adeguato, non è preciso, poi ognuno dentro ci legge ciò che vuole. Ci vede ciò che vuole. Ehm e quindi bisogna garantire che la, insomma, il tipo di iscrizione sia la sufficiente garanzie di venire compreso in modo unanime dalle diverse persone che sono coinvolte ehm, ad esempio Nell'esempio di prima, quando si diceva di aprire un programma opportuno per visualizzare i dati, per visualizzare il file esterno, e questo termine, un programma opportuno per visualizzare, non ha proprio il viewer, non ha proprio il software, external tool veniva chiamato, ehm, può essere letto in due modi diversi può essere letto dicendo, guarda, per ogni tipo di file c'è un programma appropriato per poterlo aprire oppure, ci può essere scritto, lo sviluppatore ha letto in modo diverso ha detto, ah no, devi tu sviluppare un visualizzatore opportuno che sia in grado di visualizzare tutti i tipi di file sono due cose molto diverse uno ha n programmi, ciascuno può visualizzare un tipo di file, il sistema deve scegliere quello l'altro invece ha un mega programmone, nel caso B che è da solo è in grado di leggere tutti questi formati e visualizzarli. Quindi un hai bisogno di un, uno visualizzatore ma un multiformato. Mentre nell'altro caso hai tanti visualizzatori uno per ciascun formato. Ecco. Quando dico questa frasetta qua viene aperta da AfroKai Viewer, può essere entrambi. No? Quindi una frase che sembra innocente. Ma voi lo sapete bene questo fenomeno, perché questo meccanismo perché tutte le volte che leggete un testo d'esame riuscite a vedere in quelle frasette cose completamente diverse da quelle che avevamo immaginato di scrivere, non è normale, sta nelle cose. Okay? E il fatto di avere una frase che tu scrivi cioè, con la migliore delle intenzioni per significare una certa cosa e poi chi la legge riesce no, a, a comprendere in modo completamente diverso. E quindi in qualche modo dobbiamo darci dei requisiti di qualità su come devono essere scritti questi requisiti. Cioè io ho scritto i requisiti, tu li hai scritti, mi in somigli miei o e i tuoi. Sulla base di che cosa li valuto? Allora chi studia questo problema ha identificato questo tipo di eh, diciamo così qualità, filtro di qualità sui requisiti. Allora, come deve essere il requisito perfetto? Innanzitutto devono essere corretti, cioè la correttezza del requisito. Deve descrivere ciò che il sistema deve realmente fare. Un requisito corretto descrive una, una funzionalità ehm, reale che il sistema deve implementare. Non deve richiedere una cosa che in realtà il sistema o il cliente non voleva che il sistema facesse o non gli serviva. Quindi questo è il punto principale, deve descrivere la cosa giusta. Eh, ovviamente per sapere se ho descritto la funzionalità nel modo corretto, eh, dovrò andare a coinvolgere l'utente o, o il committente o l'utente finale per verificare ciò che ho scritto e a cui serve il cliente o l'utente finale che è in grado di comprendere che è a volte il requisito non si può comprendere semplicemente leggendolo ragionandoci sopra, a volte il requisito lo si può comprendere giocandoci. Facciamo una demo, facciamo un prototipo, facciamo finta, facciamo uno schizzo di come verrà il sistema, dell'interfaccia, era questo che intendevi? Se è questo che intendevi, l'ho scritto nel modo giusto? Purtroppo bisogna essere un pochino pedanti in questa cosa, ma è l'unico modo per essere sicuri che ciò che ho scritto, sia la trascrizione corretta di quello che è l'effettiva esigenza. Qui fa un riferimento alla tracciabilità perché i bisogni cambiano, la comprensione dei bisogni cambia, quindi può anche succedere che tu oggi mi abbia detto sì, va bene così, poi tra due mesi, quando io te lo consegno, ti dici, ma sei matto, cos'hai combinato? No, ma l'avevi detto tu, ma no, non te l'avevo detto, io pensavo una cosa, eccetera. Allora, avere un sistema no? che sia in grado di tracciare le varie versioni dei requisiti, le varie interazioni, l'approvazione dei requisiti stessi, come quelli più complessi, diventa eh, importante. Vabbè, il requisito non deve essere ambiguo, quindi deve avere possibilmente una sola interpretazione possibile nel rispetto delle possibili molteplici implementazioni eh? cioè la, quella cosa la posso implementare in modo diverso ma tutti questi modi diversi rappresentano la stessa funzionalità rappresentano la stessa caratteristica eh, e quindi una conseguenza di non ambiguità è il bandire l'utilizzo dei sinonimi o di periferi. in un caso noi siamo partiti facendo il modello concettuale, un modello concettuale in sé ha anche un glossario, cioè stiamo dando i nomi ai concetti e decidiamo di usare sempre quel nome. Allora, nell'esempio che abbiamo fatto i vaccini, abbiamo chiamato una classe figlio e questo termine l'abbiamo ripetuto forse duemila volte. Non abbiamo mai detto figlia, non abbiamo mai detto bambino, sì forse l'ho detto, mi eh, sono un po' corretto, non abbiamo mai detto ragazzo non abbiamo detto paziente, perché nel mondo culturale abbiamo chiamato figlio. Allora quello è il suo nome, non ambiguo, definito, come se avessimo un glossario dei termini e si usano solamente quelli. E nel requisito, se la stessa parola compare, cioè se lo stesso concetto compare 20 volte, verrà scritto 20 volte il termine corretto. Non devo fare le frasi carine, mettere il sinonimo, mettere la perifesi, mettere il pronome, perché quello crea ambiguità. Metto il termine esplicito fine e tutti devono essere d'accordo su di quel termine, quindi sia chi lo definisce, chi lo utilizza, chi lo scrive, chi lo legge, no? essere d'accordo su questo. Quindi quello che per noi è il modello concettuale, magari per un utente, per un committente, non glielo facciamo vedere come modello delle classi, lo facciamo vedere come glossario, che è un concetto che per lui è più chiaro, ma è comunque un modo per definire i termini. I requisiti dovrebbero essere completi. Eh, qui molto difficile. Nel senso che nei requisiti dovrei descrivere tutti gli aspetti significativi del sistema e quindi nei requisiti vado sia a rappresentare ciò che il cliente mi dice sia ciò che il cliente non mi dice ma io so che ci deve essere per ragioni esterne, per ragioni implementative o per ragioni... Diciamo così. Mi viene e mi dice il sistema, l'utente deve poter fare questo, questo e quest'altro. Io penso sì, però, occhio che devo anche avere tutte le funzionalità di login, di registrazione, di recupero password, eccetera, eccetera. Questo lo so io, lo aggiungo perché lo so, però ci deve essere. Non posso fare un sistema bellissimo, ma non ti puoi registrare, quindi non lo puoi usare. Ehm, così come la competenza significa che devi prevedere che cosa succede, non solo nei casi normali, ma soprattutto nei casi anomali. Cosa capita quando l'utente tocca nel posto sbagliato, schiaccia il portone sbagliato, inserisce un dato non corretto, inserisce un dato duplicato, inserisce un dato mancante, inserisce dati incoerenti tra di loro. Diciamo andrà avanti tutta la notte perché gli errori eh, che possono fare gli utenti sono infiniti. No? E, e quindi in tutti questi casi dovremmo decidere come si deve comportare il sistema. Perché poi chi lo implementa questa domanda se la fa un certo punto. Ok, allora c'è una stringa che deve essere lunga 20 caratteri al massimo, e se di 22, cosa devo fare? Devo montarlo, prende solo i primi 20, prende gli ultimi 20, 20 segnalare l'errore all'utente, rifiutare tutto, esplodere. Ma qualche cosa devo farlo perché non si vuole porgere, non è una scelta. Il programma fa una cosa ben precisa in quel momento io devo aver pensato prima a quello fare in quel momento poi magari non è che devo scrivere un requisito per ogni singolo campo di input la roba delle regole generali cioè ogni qualvolta un dato è al di fuori del suo range il, programma, il sistema si deve comportare in questo modo però devo dirlo ehm, l'altra cosa complicata da ottenere quando l'insieme dei requisiti è più lungo di una pagina quindi da due in su, è la coerenza interna, cioè garantire che i vari requisiti, magari dicevamo ne ho 20, 30, 100, 200, pensiamo che sono requisiti funzionali, sono più facili, che non siano in conflitto tra di loro, non siano in contraddizione tra di loro. A un certo punto a pagina 7 c'è scritto una cosa, a pagina 44 c'è scritto il contrario, che il sistema deve fare una cosa che è in conflitto, in contrasto con, con quello di pagina 7. E allora, questo è chiaramente, non esiste nessun sistema che possa implementare dei requisiti contraddittori. La contraddizione è una forma di ambiguità, cioè, l'ambiguità ti permette di fare una certa cosa in due modi diversi, la contraddizione è... Eh, addirittura ambiguità a monte, nel senso che sono due, hai due descrizioni diverse incompatibili per la stessa funzionalità. Ehm, quindi ad esempio no, tu hai nel modello concettuale un certo campo che contiene che ne so, un numero intero e poi a pagine più avanti, quando direi come è fatta l'interfaccia utente, magari hai uno slider che può assumere anche dei valori reali, dei valori frazionali oppure si può mettere in un campo di testo. Allora, è una coerenza molto lontana, cioè, tra due parti molto diverse del sistema. Però insieme una delle due si deve, deve cambiare. No? Eh, così di questo genere. Oh. Poi ovviamente non illudiamoci, nel senso che la perfezione non si può raggiungere, senza andare a, a, a scomodare il teorema di per l'incompetenza matematica, però è praticamente impossibile. <coughs> avere un sistema descrittivo che sia contemporaneamente completo e coerente. Okay? Quindi da qualche parte di solito si cerca di cedere sulla competenza e non sulla coerenza, cioè cerchiamo di fare in modo che effettivamente ciò cioè, che scriviamo sia coerente, non sia in conflitto l'uno con l'altro, però vuol dire che da qualche parte qualche dettaglio probabilmente dovremmo lasciare tutto inteso. Mm? Ma anche perché non possiamo scrivere 12.000 pagine di requisiti per essere veramente completi su tutto. Perché poi prima o poi dovremmo smettere di scrivere i requisiti e cominciare a progettarlo e implementarlo questo sistema. No? Non è la, la missione della nostra vita, ma è semplicemente un, una fase del progetto. Ok, quindi stiamo cercando di descrivere queste cose nel modo migliore possibile. Completo, coerente, non ambiguo. Dato questo, quindi abbiamo un testo che è a prova di bomba. Sarebbe opportuno che questi requisiti fossero anche eh, ordinati Cioè dobbiamo dare un ranking di importanza di questi requisiti non sono tutti uguali non sono tutti ugualmente importanti E Perché? E perché ai fini delle funzionalità principali del sistema alcuni aspetti sono essenziali, altri sono magari più decorativi allora dobbiamo in fase di creazione di questi requisiti e ragionare su quali siano quelli più importanti, quali siano quelli opzionali, quindi se mancano questi non muore nessuno, quali siano invece legati tra di loro, quindi se c'è un certo requisito implementato allora dovrò implementare anche quell'altro che dipende da questo e così via. Perché? devo classificarli per importanza ma perché in una fase in cui sono ancora relativamente tranquillo cioè la fase di analisi posso ragionare effettivamente sull'utilità che hanno le funzioni ai fini della funzionalità principale del sistema posso anche allargarmi dire, ma già che sto progettando pensiamo in largo pensiamo anche a magari altre funzionalità che potrebbero essere utili ma che sappiamo che potranno avvenire in un secondo momento potranno essere meno importanti, meno urgenti da implementare, ma visto che sto pensando a tutto, ho lo sforzo di tenere in testa in modo coerente e completo tutti i requisiti, aggiungiamo anche questi così li ho già pensati. Ma mi segno che non sono importanti. Poi se per caso ho una persona che non sa cosa fare, li ho fatto implementare, se, se, se sono in anticipo con i tempi li ho faccio implementare. Se sto facendo la seconda versione eh, e mi, mi rimane del tempo li possiamo implementare. Cosa succede? Che io poi, una volta che ho l'interno insieme dei requisiti, Definirò quali di questi requisiti vanno nella prima versione, nella versione 1 o dopo. Come faccio a scegliere quali? Beh, di solito devo prendere quelli essenziali, quelli necessari, quelli a ranking più alto, a priorità più alta, e li metto dentro. quelli ci devono essere. Poi, man mano che sto andando avanti con lo sviluppo delle versioni successive e ho con la gestione dei problemi, perché? Sono in ritardo certo non funziona devo rifarla eccetera dovrò a un certo punto decidere che in questa versione 1 del sistema una certa funzionalità non ci sta dovrò spostare almeno una o due. mi serve una settimana di lavoro in più per implementare una cosa importante che non sono riuscito a finire di tempo ok queste settimane di lavoro come la recupero? uno può dire lavorando di notte ma non serve togliendo qualche cos'altro che cosa tolgo? Allora immaginatevi la scena, progetto in ritardo, gruppo di lavoro stressato, arriva il capo, uh, strilla cose che non posso dire nel microfono e, e adesso qua cosa facciamo? Qua, cosa togliamo? No? E, e tutti che cominciano come quando interrogavano a scuola a sotto il banco e tipo, no, ma la mia parte è che era già quasi finita, non è che la togliamo che poi adesso mi mette a fare una cosa che non c'entra niente, eccetera. No? Oppure io non ho ancora cominciato, eh, non, non te l'ho detto, togliamo la mia, cioè. C'è un po' delle dinamiche che, in certo, no, se le battute, che sotto stress e sotto pressione diventa molto difficile valutare in modo oggettivo qual è, quali sono gli effetti del scegliere una funzionalità piuttosto che un'altra per la sua inclusione o esclusione del sistema. Allora se tu l'hai fatto prima, con calma, e quando non è, non è ancora sotto pressione, hai colorato giallo, verde, rosso, priorità 1, 2, 3, 4 i vari requisiti, è facile scegliere, ok, buttiamo via o ritardiamo quello che ha priorità più bassa, tra quelli che avevamo pensato di svolgere. fine, hai già deciso. Perché le implicazioni sul sistema del fatto che manchi l'implementazione di quel requisito, le hai già fatte prima, le hai già pensate prima. Quindi mettere uno strumento in base, cioè uno strumento molto potente, semplice, dare un ranking a priorità, ma allo stesso tempo potente nelle mani di chi deve fare change management gestire il progetto e gestire i cambiamenti nello sviluppo. Tenete presente che con gli attuali modelli di sviluppo iterativi o ad ogni nuova iterazione butti dentro nuovi requisiti con le varie priorità. Quindi può benissimo darsi che un'idea carina che te è venuta all'inizio, che ha preso priorità 4, non verrà mai mai implementata dal sistema perché ogni iterazione ha scoperto cose più importanti che il sistema deve fare. Ma va bene così. Tu hai semplicemente tenuto traccia di quelli che sono i requisiti e ad ogni nuova iterazione, ad ogni nuova versione, hai, hai scelto di lavorare, di investire energie su quelli che erano i più importanti in quella fase di lavoro. Può anche darsi che poi con l'evolversi delle necessità queste priorità le andiamo a ritoccare, le modifichiamo. Il documento dei requisiti non sono le tavole da legge, è un documento di lavoro che deve essere sicuramente nella parte esterna condivido con l'utente quindi non più modificato ma nella parte interna con dei requisiti di, di, dei requisiti di sviluppo può seguire ovviamente no, de, de, può essere modificato per seguire la nuova conoscenza nuove migliori conoscenze che si ha del sistema che stiamo controllando vediamo ehm, solo questa lista i requisiti devono essere verificabili ecco questo è ce lo dimentichiamo sempre ma è forse il più critico il più importante una frase un requisito un'affermazione un sul sistema che non permetta di essere verificata sul prodotto finito non serve a niente il sistema deve avere un'interfaccia simpatica sì, possiamo metterci d'accordo, dire che è così, no? Ma poi chi è quello Bowser se poi la, la versione finale è simpatica oppure no? Beh, non c'è una definizione di questo termine, non è verificabile, non serve, è spazzatura. Il sistema deve essere veloce. Veloce quanto? Per me è veloce, per te è lento. Allora? E Allora, se devo definire la velocità del sistema, devo definire il tempo di risposta e il computer su cui lo misuro. Perché, come sul tuo computer da sviluppatore su questo frigo con 8 CPU è velocissimo? Poi il mio utente ha un portatile sgualfo di 9 anni fa e non va avanti. Allora è, è veloce o lento questo sistema? Eh. Se non ho definito dei termini di paragone, di sperimentazione, di misura, non ho detto niente. Quindi, questo è quello che dobbiamo sempre chiedere: ogni affermazione che scriviamo è verificabile? Cioè, ho un metodo preciso per poterlo verificare? perché poi è quello che in fase ricordate la V in fase di testing vado a verificare queste cose. se ho fatto una specifica che non è verificabile o è ambigua nella sua verifica quindi può essere sì, no, dipende se c'è una soggettività nella verifica del requisito non va bene perché ho fatto passare lì dentro dei requisiti che sembrano chiari come descrizione ma non lo sono come verificabilità e quindi ho reintrodotto l'ambiguità della finestra cercando di farlo uscire dalla porta qui c'è un altro aggettivo in questa frase anche importante che è cost-effective io per ad esempio eh, per sapere se l'interfaccia è simpatica passate in questo esempio posso prendere mille utenti e da provare e poi fare un questionario e loro mi diranno se è simpatica o no un numero, a questo punto ho, una, ho un processo di misurazione ben definito, che mi dà un risultato statisticamente significativo e quantitativamente misurabile, che mi dice quanto è simpatica l'interfaccia. Peccato che per farlo mi ci vogliono 3 mesi e 20.000 euro. Eh, ok, se è un rubito proprio importante lo posso fare, però devo sempre rendermi conto di qual è il costo nel riuscire a verificare questo risultato. Vedete presente che oggi si cerca di andare sempre il possibile verso il testing automatico. Tenete presente che molto spesso nei sistemi software costa più il testing dello sviluppo, dell'implementazione. Se ci metto un giorno o un'ora a implementarlo ci metterò da uno a tre giorni, quindi da pari tempo a doppio o triplo del tempo per testarlo. Testarlo non vuol solo dire che eh, okay, non funziona, ma capire perché, fare in modo che venga corretto e quindi testare la versione corretta eccetera eccetera per questo che si sta investendo su quei sistemi continuous integration di cui vi ho detto prima sui test automatici Perché cioè, tu quando lanci il sistema lui in automatico dopo che l'ha compilato fa una serie di prove e ti spara fuori quali dei test hanno fallito quindi il più verificabile dei test in assoluto è il test che si fa da solo e ti dice da solo sì o no Di fatto è il codice stesso no? infatti ci sono queste metodologie di sviluppo del software che prendono il nome di Test Driven Development, TDD in cui prima scrivi i test come fare il programma di codice poi scrivi la funzionalità, poi li metti insieme e il test fa girare l'applicazione e verifica cui questo funziona no? e, e allora tu sei sicuro se hai un programma che la fine ti stampa sì o no è verificabile poi magari non è corretto scusate il primo perché il programmino di test è fatto male, è fatto coi piedi e quindi non sta testando bene, ti dice sempre ok, no? il test è riga 1 sta ok, quello è il programma di test, non testa niente, è verificabile, la risposta te la dà sempre in automatico a costo zero, peccato che sia sbagliato, perché non stia testando quel requisito ma testa semplicemente l'esistenza dell'universo. E poi, l'avevamo diciamo, già prima, che questi requisiti in qualche modo devono essere modificabili, cioè devono poter vivere. Non è che mi devo incaponire perché avevo scritto tre mesi fa una certa frase e tutti i giorni mi sveglio e mi accorgo che quella frase non ha senso, che il sistema non potrà mai funzionare se lo faccio così, ma comunque lo devo implementare no? Di capi così ce ne sono in giro, no, ormai ho deciso, basta. Cercate di soffocarli nella notte. Ehm, Cercare di capire quali sono gli spazi di miglioramento. Quando io progetto un sistema non l'ho ancora capito quel sistema, anche se ti fa puro come se l'avessi capito, non l'ho ancora capito, lo capirò mentre lo farò, molti degli aspetti. E quindi se capisco qualcosa di migliorativo oppure capisco qualcosa di errato nella versione iniziale, la devo poter modificare. Occhio che però non vuol dire che vivo col bianchetto in tasca, e quindi quando c'è qualcosa che non mi piace lo vado a taroccarlo, vado a correggerlo, Perché altrimenti non avrei traccia di ciò che succede. Queste modifiche devono essere innanzitutto tracciate, tutti sanno che l'ho modificato, e tutti devono sapere che implicazioni ha ad aver modificato un certo requisito. Ho oh, migliorato questo, ma allora a chi, a chi lo devo dire? Quali altre parti di sistema devono essere modificate? O quali altri requisiti devono essere modificati? O quali, quali altre parti di codice che ho già scritto dovrò correggere per il fatto di aver modificato un certo requisito? Questo è un processo normale di progettazione. L'abbiamo già visto facendo i nostri diagrammini dell'attività, che se tu devi tornare al modello di processo e poi torni il modello concettuale e poi aggiungi un pezzo di qua, lo correggi di là per renderli coerenti, perché subito non avevi pensato tutto o l'avevi pensato nel modo sbagliato. Va bene. La differenza è che noi questi modelli qua riusciamo a tenere tutti in testa perché sono semplici, sono piccolini. Allora abbiamo tutto presente a un certo punto in mente. Qua no, hai bisogno di un supporto documentale perché hai un sistema più complesso, più ampio e più persone che ci lavorano. Quindi non tutti possono condividere il cervello con gli altri, i vicini. E quindi da qua la modificabilità si porta dietro ovviamente la necessità di avere un sistema di tracciabilità. Quali sono le varie versioni del requisito? e idealmente qual è la riga di codice o le righe di codice o la funzione o il modulo che implementa quel requisito lì e quando è stato cambiato? i sistemi di sviluppo attuale permettono questo tipo di collegamenti Tutto dentro il codice ci va a mettere un codicillo che è il codice del requisito e così è in grado di diciamo così, gestire l'evoluzione dei requisiti insieme all'evoluzione del software che lo, che lo implementa quindi l'implementazione deve essere il più possibile collegata alla specifica, ai requisiti, no? diventa molto più facile da gestire. E tra l'altro un requisito può cambiare perché durante lo sviluppo ho scoperto che è meglio cambiare. E ovviamente ci vorrà la firma di qualcuno che autorizza, ma no? quello è un problema organizzativo. Oppure un requisito può cambiare proprio nell'evoluzione del sistema. L'anno prossimo cambiano la IVA, allora il sistema è lo stesso, però quei requisiti là vanno modificati. Perché anziché avere, mi fa ancora ridere quella volta che la Politechia hanno ha deciso di fare quante sono 72 fasce di, ta eh, di tassazione, una cosa del genere, no? Perché qualcuno ha dice, no, non voglio la formuletta. No? E allora hanno, hanno fatto tante piccole fasce che ricriscano per 100 euro l'una, una cosa di questo genere. Certo che il sistema da prima che aveva la formula proporzionale a dopo hanno dovuto riscrivere quella parte lì di, di specifica del sistema. Se ci fosse stata una documentazione fatta bene dietro avremmo avuto dei requisiti e direttamente l'informazione su quali erano le parti di codice, di software, di database da modificare. Perché prima implementavano una certa funzionalità e nella versione futura ne hanno dovuto implementare una nuova. Ovviamente tutto ciò che non è... Questi, queste qualità è un difetto nei requisiti, quindi in realtà questo elenco non è nulla di nuovo, ma è la negazione dell'elenco precedente. Ma Visto che tutti abbiamo voglia di una pausa, non stiamo a vedere questo elenco, no? lo riassumiamo dicendo che è il contrario di quello precedente. Facciamo 4 ore di pausa?